io divento protagonista, è un ribaltamento completo della visione. Eh, ci sono alcune considerazioni che mi venivano eh, mentre, questa, mentre preparavo questi appunti, è il discorso dei formati aperti, che, di cui abbiamo già anche parlato eh, stamattina e anche oggi pomeriggio, quindi l'importanza dei formati aperti, chiaramente se io lavoro con LibreOffice eh, devo dare, eh, non è mica negretto che tutti hanno LibreOffice. Chi lavora con, con Windows tante volte dà per scontato e, e, con, e con Office, Microsoft Office, con Word, tanto per intenderci, distribuisce documenti Doc, formato Doc a tutti quanti, dando per scontato che tutti possono leggere. E chi l'ha detto? E se io non ho Word, cosa faccio? Non posso leggerli? Ecco l'importanza di trovare il formato che possa essere condiviso da tutti, quindi il PDF oppure c'è il formato con cui salva LibreOffice si chiama ODT e si chiama Open Document Text che è un, uno standard ISO il fatto di usare dei formati aperti ti dà indipendenza perché tu non sei legato a un, a un certo programma puoi leggere le informazioni con quello che vuoi e garantiscono il fatto che nel tempo le informazioni mi rimangono se io faccio un documento adesso tra dieci anni che ne so di quali sono i programmi che ci sono se ci sono le specifiche con cui sono stati memorizzati i dati posso ancora accedere ai dati che ho, che ho immagazzinato e degli strumenti aperti libri dico, ho già detto e la strada è sicuramente in salita non nascondo, non è che viene tutto subito, viene tutto facile, ma è affascinante, almeno a me personalmente è affascinato tanto, tanto che non, eh, non conto il tempo che spendo, perché comunque sono, mi interessa eh, capire di più, capire meglio e ogni volta che scopro qualcosa c'è qualcos'altro in più che non conosco e che voglio approfondire. Ho scoperto che ci sono programmi per fare tutto, cioè non, non, non sento la mancanza di di Windows per niente perché riesco a fare veramente, veramente tutto e, ed è ribaltato il rapporto tra utilizzatore e programmatore quindi eh, come dicevo prima, se eh, prima il, io utilizzatore cosa faccio quando sono alla ricerca di un programma che mi serve per fare una tal cosa vado alla ricerca di quelle che mi offre il mercato se, se quello, il primo prodotto che non trovo non mi va bene vado da un secondo, da un terzo eccetera eccetera eccetera e invece se uso strumenti liberi il rapporto si ribalta io trovo qualcosa che mi può interessare ma gli manca qualcosa allora posso interagire in maniera attiva con chi si occupa della, dello sviluppo e quindi sono anche consapevole di quello che vado a cercare questo, eh, questa importanza, eh, questo valore del, del, del prodotto libero mi fa anche eh, riflettere su quando, adotto, so, quando utilizzo un programma su che tipo, con che tipo di licenza viene rilasciato e quindi eh, mi rendo conto che molti dei programmi che si usano e eh, che sono open, eh, che sono con software libero, magari non fanno bene proprio tutto come lo farebbero i software proprietari, però hanno il valore aggiunto che ti lasciano libero e allora io turo un po' il naso in, nei pochi casi e vado avanti. E, e poi, sono programmi sempre in evoluzione come tutti i programmi attualmente, ma migliorano sempre. Quindi, una funzionalità oggi non c'è, sicuramente nel, nel giro di breve arriva il software. open a scuola, ma questi programmi, sti programmi open vengono usati? Sì, che vengono usati questa è una ricerca che ho fatto ieri sera velocemente ho messo nel motore di ricerca scuola, Linux e il nome dello Stato e mi sono venuti fuori che in Spagna, in, ci sono due regioni in Estremadura e Andalusia che hanno adottato, tutte le scuole hanno adottato il software libero, hanno adottato una distribuzione di Linux in Brasile, in Francia, in Russia, in Norvegia in, Norvegia, in Portogallo, in India, Pakistan c'è il progetto One Laptop for Child non so se lo conoscete è un progetto che si propone di distribuire eh, un eh, PC portatile a ogni bambino nei paesi in via di sviluppo con una distribuzione Linux e in Italia, Italia c'è anche in Italia qualcosa c'è la provincia di Bolzano che ormai da qualche anno ha adottato in tutte le scuole di lingua italiana una distribuzione Linux e questa invece è una mappa creata con CrowdMap come la mappa di porte aperte sul web dove ci sono le scuole se, che hanno segnalato il fatto di utilizzare il software libero nella didattica. Ce ne sono un po', insomma, eh, quindi sì, è una cosa che si può fare e credo che ci sia, siano anche tante quelle che non hanno ancora eh, messo la loro, la loro cosa, la loro segnalazione. Concretamente, quali sono i programmi che si possono usare? Faccio una veloce carrellata. Poi chiaramente eh, se volete approfondire basta che scrivete il nome del motore di ricerca e arrivate subito. E in tutto il sistema operativo ce ne sono vari, quello che vi sto facendo vedere adesso che si chiama Windows di cui già vi ho un po' parlato, poi c'è il sistema operativo Debian, Ubuntu, Mint, tanto per fare qualche nome, ma ce ne sono due, più di 200 versioni diverse proprio perché la libertà del programma ti permette di fare di prendere il codice e, e fare quello che vuoi c'è una suite di Office completa che è LibreOffice, che è composta a sua volta da Writer che è il, il foglio di, mm, di testo Calc che è il foglio di calcolo Impress che è quello per fare le presentazioni Draw che invece in Office non c'è che è come un foglio bianco su, che eh, può essere utilizzato per immagini, disegni eccetera e c'è Base che è invece il database intanto vedete il free plane è, è molto comodo perché si possono annidare i, le informazioni nella presentazione si può usare la, la lavagna digitale con OpenSancore o Xornal ecco OpenSancore va eh, su tutti i sistemi operativi Xornal invece non credo che si sia per Windows Xornal permette di annotare sui PDF per esempio si può lavorare con gli audio, con Audacity si può fare dei video con OpenShot, questo c'è solo per, eh, per Linux. Si può lavorare con le immagini, con Inkscape per immagini vettoriali o Gimp per fotoritocco. Si possono creare mappe mentali con FreeMind o FreePlane, che è quel programma che sto utilizzando in questo momento. Si possono preparare attività a vari livelli con JTrick. A sua, eh, le attività che si possono preparare sono questionari, puzzle, memory, riordino di frasi, riordino di parole, di lettere, dei puzzle, cruci puzzle, associazione 1 a 1, associazione 1 a molti. Questo è un progetto catalano, c'è cioè un sacco di materiale eh, in lingua spagnola e in, in Italia Giorgio Musilli da Roma ha tradotto tantissimo materiale, www.didattica.org, lì trovate veramente tantissime cose, si può navigare in rete con Firefox, Mozilla, che penso che molti di voi conoscano, e il posta elettronica con Thunderbird, sempre dalla Mozilla Foundation, c'è un simulatore spaziale, si può avere... Questi sono eh, solo alcuni degli esempi dei programmi che si possono trovare, che sono eh, liberi. e come dicevo prima, funzionano a parte in due casi anche su Windows quindi c'è Lestia per fare geometria c'è GeoGebra per fare la programmazione questo è molto interessante, Scratch Paola Rimone è andata via in Piemonte c'è un gruppo di insegnanti che lavora molto con Scratch a Torino in pratica eh, attraverso l'utilizzo di quelli mattoncini colorati si programmano le azioni che deve svolgere quel gattino ma uno ci può vedere qualsiasi cosa un disegno, una fotografia